Un saluto amici della rete, oggi andiamo a vedere l'ultimo modello di casa GoPro, la GoPro 9.0 ed andiamo a vedere l'unboxing e alcune peculiarità iniziali. Come arriva la GoPro? arriva gopro scheda sd da 32 giga cosa notiamo subito del, della confezione notiamo subito che rispetto alle altre versioni della 8 7 6 la gopro ha cambiato completamente stile eh, prima la gopro era eh, racchiusa in un involucro vabbè metà plastica ma metà trasparente metà scuro e metà trasparente dove si vedeva all'interno la gopro qui ora invece abbiamo un prodotto un boxing completamente chiuso. Andiamola ad aprire. Eccola qui la linguetta da tirare. Mm. Eccoci qui. E tiriamo fuori. Scatola, buttiamo via. Allora, astuccio che diventa anche trasporto, quindi protezione per la GoPro, anche se ovviamente essendo un action cam eh, probabilmente uno la usa eh, per andare in montagna, per andare eh, in giro in bici, per cui questo questa protezione, portarsela in giro così com'è visto che uno prende una tre, un oggettino, una telecamera piccolina, magari non se lo porta proprio, Te lo, ve lo portate in viaggio con voi e quando andate in albergo e quant'altro, ma poi la lasciamo in camera secondo me. Vediamo il contenuto, apriamo, oh un pochettino di cartaceo. istruzioni minimali per i simpatici, adesivi, sempre utili per personalizzare eh, bici, eh, caschi e quant'altro. FAC ma insomma andiamo in camera, andiamo più su internet, cavetto USB-C per la ricarica, Uh, simpatica retina dove poter riporre eventualmente schede SD e quant'altro un attacco per direi che curvo quindi un casco il porta GoPro classico da infilare poi nel, nell'attacco da casco batteria dalle dimensioni più importanti rispetto a quelle cui siamo abituato abituati vediamo adesso qui prendo il raffronto questa è la gopro classica tiriamo fuori la batteria della gopro classica vedete com'è più importante perché è da 1750, mi sembra, miliampere. Ok. Togliamo per ora la GoPro vecchia. Batteria, quindi ci va. E finalmente la GoPro, che è indubbiamente di dimensioni più importanti rispetto al quanto siamo abituati quando ci ha abituato, mamma GoPro. Siamo andati sempre in crescendo. Io, comunque, la 5. Pellicole che poi eventualmente toglieremo. Facciamo il raffronto con questa mia GoPro Hero GoPro 5, così dirsi voglia, e possiamo notare le dimensioni. Sembra. Fratello maggiore, sicuramente di questa GoPro, però, display molto ampio display anteriore eh, ottica, interessante il l'attacco già integrato. Io lo sento sempre un pochettino. Cedevole, però insomma sportellino laterale che a quanto pare gli hanno fatto qualcosa per allora, di qui abbiamo surina forse per un uh, laccetto un eventuale laccetto e qui dovrebbe esserci Il... vediamo che cosa ci dicono le istruzioni. Sembra che bisogna fare. In giù, ecco esatto, qui: ah, è così. E inseriamo la batteria slot per la SD. Ricarica porta USB-C per la ricarica. Ok. Poi metterò un'altra USB. Questa qui. mm. Quindi, che dire che la batteria non l'ho messa bene. <ride> oh, si, sì. adesso si. Sì. Questa chiusura non mi. Ah, ok. proprio. Tiro giù, a molla tiro giù anche la chiusura del suo sportellino laterale non lo so a lungo andare chissà speriamo bene adesso questa la mettiamo in carica una volta finita la carica andiamo a vedere eh, alcuni menu alcune peculiarità di questa gopro 9 accendiamo questa gopro pulsante laterale scusate mi metto gli occhiali pulsante laterale per l'accensione, benissimo, la pro parte, ecco qui, e inizia, me lo avvicino, con l'impostazione della lingua, andiamo a scegliere l'italiano, Note legali, assolutamente sì. Rileva la posizione durante l'acquisizione di video e foto, ma certo. Installa l'app GoPro sul telefono per completare l'installazione. Allora, passiamo al cellulare. Io ho già... Ho già... Io ho già installato l'app GoPro, la lanciamo. Accettiamo i termini. Accettiamo tutto quanto: ti do anche la casa, ci, non ci interessa nulla dei video epici. Colleghiamo la GoPro, non ci sono fotocamere connesse. Colleghiamo una GoPro, abbigliettiamo quello che vuoi vediamo se rileva la fotocamera ecco qua, trovata GoPro, Iro 9 Black connetti eccola qui è partita non c'è l'SD la chiamiamo go pro 9 go pro emi 9 salvo il nuovo nome attendiamo un attimo attendiamo due attimi Aggiorna foto aggiornamenti. C'è cioè un aggiornamento già, perché non farlo? Aggiorniamo la fotocamera. C'è una nuova funzionalità. Vediamo: presenta l'allineamento con l'orizzonte integrato nella fotocamera attraverso un nuovo obiettivo digitale chiamato lineare. Più allineamento con l'orizzonte, offre supporto per il modo per obiettivi di Max. Offre supporto per l'unità multimediale opzionale. Offre supporto per il mod Quindi, queste sono tutte cose che sono uscite qualche giorno fa. si è virgato un problema di giornalato ok ecco adesso che sta installando il kernel si è spenta ecco che si è riaccesa aggiornamento è completato è stata dura fargli fare questo aggiornamento ecco. Parte. eccoci qui vediamo se adesso l'app trova fotocamera rilevata connessione riuscita ok, non c'è più nessun messaggio di aggiornamento firmware quindi il firmware l'ha fatto vediamo se riusciamo ad avere l'anteprima sul cellulare vediamo pure le tempistiche che come vedete ci vuole tanto dovrebbe sganciarsi dalla mia rete wifi l'ha fatto, eccolo qui collegarsi alla rete wifi del cellulare eccola qui Oh, abbiamo l'anteprima eccola qui non... ah, eccola qui ruota Beh, sì, dai. va bene Anteprima. Ok, siamo riusciti ad avere una webcam aggiornata funzionante. E niente, quindi siamo riusciti a fare l'aggiornamento. Abbiamo finalmente una GoPro aggiornata all'ultimo firmware funzionante che si collega col cellulare. Adesso nei prossimi video vedremo come si comporta questa GoPro sul campo e quali sono le varie opzioni. Un saluto, amici della rete.